AIEC money, il fatto di poter avere criptovalute con prezzi stabili, accelererà drammaticamente la transizione a questa nuova euro, che era, che è un'era che presenta un'opportunità gigantesca per maggiore giustizia, benessere e, e equality, oddio, in inglese, uguaglianza. Uguaglianza, che però richiede, richiede soprattutto nel mondo occidentale ricco l'intervento degli uomini di buona volontà. Perché il passaggio a questa nuova paradigma sarà particolarmente drammatico, in particolare per il mondo occidentale ricco dove viviamo noi, dove vivono i nostri cari, dove vivono i nostri amici. Perché? Ma perché eh, della moneta dello Zimbabwe, già sta, sappiamo il track record storico, poveretti lì sono già abituati ad avere una moneta inaffidabile, ma cosa succede se il mondo si sposta verso le criptovalute e l'euro e il dollaro si svalutano drammaticamente? Saltano prima le banche o saltano prima i governi? Cosa succede al sistema del welfare, e al sistema previdenziale e alla sanità pubblica? Ovviamente che cosa succede? un po', eh, Non è difficile immaginarlo. Io vi dico quello che sta succedendo che i grandi ricchi tutti investono il loro gettone in criptovalute, non tanto perché credono a quello che io sto raccontando qui, quanto perché questo gettone possono permettersi di investirlo. Sarebbe veramente drammatico che le persone più oneste, più semplici e magari culturalmente meno avvertite, guidate dal nostro potere legislativo e dai nostri regolatori economici, maturassero una diffidenza infondata o non legittima, cioè una diffidenza legittima, ma se diventasse illegittima verso le criptovalute si troverebbero semplicemente a essere gli ultimi a passare a questo nuovo paradigma e quindi sostanzialmente a vedere distrutta la loro ricchezza espressa in euro e in dollari con nessuna possibilità di beneficiare del straordinario apprezzamento che le criptovalute hanno avuto negli ultimi cinque anni e che molto probabilmente avranno nei prossimi cinque.